Ciao a tutti. Secondo voi è possibile inserire un'intestazione o un piè di pagina negli atlanti di QGIS? L'ho spiegato in questo blog post come fare e ora ve lo faccio vedere direttamente tramite un video su QGIS. Allora, questo è QGIS, è un semplice progetto, progetto che troverete allegato al blog post, quindi lo trovate qua allegato è un semplice progetto che prende i dati direttamente dal web, quindi troverete solamente un file QGZ, non troverete dati, ripeto perché lo, questi sono dei dati che scarichi direttamente dal web. Bene, su questo GeoJSON, che è un GeoJSON, io ho creato già un Atlas, che è questo qua, come vedete qua, ho creato un Atlas, che è qua, questo, questa parte centrale è l'Atlas che varia, vedete qua ci sono le pagine, mi sono da 1 a 21 pagine però mh, la domanda è mh, io voglio inserire in questo layout e eh, quindi nella stampa dell'Atlas, un'intestazione e un pie di pagine quindi queste due pagine queste due questa la prima e la terza le voglio stampate una sola volta la prima all'inizio e l'ultima alla fine ok ora mh, inserire delle pagine è semplice ma se non eh, adottiamo delle mh, espressioni legate a queste due pagine, se mandassimo in stampa, otterremmo per ogni pagina, quindi per ogni, per ogni diciamo così, figlio di copertura, tre pagine. Quindi sarebbero 21, 21 per 3 in questo caso, ma io voglio stampare, ripeto, questa una sola volta e questa una sola volta, Questo all'inizio e questo alla fine. Come si fa questo? Allora, per aggiungere le pagine è molto semplice, andate qua e aggiungete le pagine. Pagina 1, ne dovete aggiungere una come prima pagina, ok? E poi un'altra come alla fine, ok? E vi aggiungi una qua e una qua, ok? Ora, queste pagine, ripeto, occorre che queste pagine siano in un certo senso um, sotto un'espressione. Cosa significa essere sotto un'espressione? Significa che questa pagina deve essere stampata. O non stampata a secondo di de, qualche evento allora, io questa pagina siccome la voglio stampare una sola volta, scusatemi, qua c'è Telegram acceso. Devo andare, vedete qua, se vado su proprietà della pagina, se andate qua sotto, c'è escludi pagina dall'esportazione quindi posso come dire gestire questa pagina quindi la stampa in funzione di questo di questo dato qua quindi se vado qua sulla scrittura de, definita dei dati vado a inserire questa espressione vedete qua praticamente gli sto dicendo per escluderla ricordate che questo qua è, è una negazione quindi escludi pagina quindi questo qua mi escluderà la stampa di questa per in tutto quelle stampe in cui il numero della pagina, quindi Atlas, Future Number, è maggiore di 1, ok? La prima stampa, la prima, la prima 1 è maggiore di 1, ok? Si ragiona in questo termine, 1 è maggiore di 1, quindi no, quando questa espressione è vera, la esclude, quando è falsa, non la esclude quindi per far stampare la prima pagina quindi l'intestazione una sola volta bisogna scrivere address maggiore di 1 mentre per l'ultima pagina quindi selezioniamo la pagina tasto destro, proprietà l'espressione è leggermente diversa ok? leggermente diversa nel senso che ripeto, essendo un escludi pagina quindi deve escludere sempre questa pagina fin quando questa espressione è falsa quindi tutte le volte che questa espressione è vera la esclude. Quanto è falsa la stampa? Quanto è che questa è falsa? Quanto il numero della pagina è minore del numero totale delle pagine? In questo caso io ho 21 pagine, questa è falsa, non appena il numero della pagina, 21, è pari al numero totale delle pagine In questo caso è vero e quindi la stampa. Quindi questa è vera solo una volta ed è alla fine. Questo è il ragionamento che ci sta sotto. Ok? Grazie per l'attenzione e alla prossima. Anzi, ultima cosa, se il video vi è piaciuto, se il canale vi è utile, mi raccomando iscrivetevi, più siamo e meglio è. Ciao!